Uno dei nomi più casi Albatros il, il, il famoso gruppo Albatros che addirittura cambia nome ogni tanto probabilmente per la terribile, cattiva proprio cattivissima pubblicità che riceve. Quindi fa causa a dei blog che magari dicono espressamente che la pubblicità che fa è ingannevole e perde le cause perché è ingannevole, viene presentata la pubblicità del gruppo Albatros come. Eh, come se fosse un una sorta di concorso letterario quindi voi è possibile che abbiate letto un po' ovunque questo inviaci il tuo manoscritto entro so, il 30 maggio, il 31 maggio di quest'anno e fanno mese per mese tutte queste, chiamiamole selezioni ma in controsenso perché i libri non vengono neanche letti questa cosa è stata accertata tra l'altro, è una cosa ridicola perché una, una ragazza di un blog ha inviato un, un manoscritto creato a tavolino Uh, mettendo insieme trame di altri libri, uh, parti parte. di Wikipedia con tanto di link in blu nel testo, e <ride> eh, l'hanno accettato con tanto di lettera piena di complimenti, quindi chiaro segno palese <ride> della. Proprio, sì, non, non avevano neanche, neanche guardato il file, quindi e questo in continuazione. A me è capitato anche di leggere libri di questo editore, perché spesso tramite il sito mi chiedono dei pareri, io non li compro perché non do soldi a questa gente, poi in generale non compro libri di editori a pagamento per non aiutare questo brutto sistema, e sono di una qualità davvero scadente. Cioè io sono molto esigente, però anche volendo non esserlo, ci sono degli errori, eh, a volte è scadente anche il materiale, cioè addirittura cioè, ci sono tanti soldi pagati dal, dall'autore, eppure neanche il materiale del libro, è buono. Cioè, ho piccola, visto? Piccola provocazione. Dante. Petrarca, Tino Campana, Pasolini, Moraria, Derek Walcott, che è un premio noto, Italo Svevo, Edgar Lanfo, Walt Whitman, Tommaso di Lampedusa, Carlo Emilio Gatta, Beppe Fenoglio, Arturo Rimbaud, Paul Verlaine, Luis Carlo, Marcel Proust. Questi libri, chiaro, non li avrebbe mai comprati, perché sono stati prodotti a spese dell'autore. No, era solo una piccola provocazione per dire che effettivamente è un... È un ambito un po' delicato certo cioè, è cambiata l'editoria eh, tempo fa, ne so, nell'ottocento per pubblicare un libro ovviamente c'erano delle dinamiche ben diverse cosa che oggi giorno non c'è più perché qualcuno se alla fine vuole pagare per pubblicarsi un libro, lo può fare a costi molto ridotti, con le stampe direttamente digitali su internet, con tanto di SBN e come, però per, per capire pure cioè, gente della dell'editorio, cioè, ho oh, citato un c'è poco altro da dire allora cominciamo col dire che la qualità dell'opera e del, dello scrittore non ha niente a che vedere con la pubblicazione a pagamento quindi ci possono essere autori bravissimi che pubblicano anche un gruppo Albatross non dipende da questo eh, c'è da dire ed è importantissimo che i tempi sono molto cambiati quindi un conto è un autore che tanti anni fa arrivava ad autoprodursi perché gli editori non, non volevano assolutamente pubblicare il suo libro un conto è adesso una volta la stampa non era digitale senza stampa digitale bisogna pubblicare migliaia di, di libri migliaia di libri se non li credi, cioè credi l'opera valida e non vuoi davvero eh, lavorare tanto per venderli non ci credi più in fondo sono veramente una grossa perdita un grosso rischio ma adesso che puoi stampare 200 copie anche molte meno, anche cinque volendo senza perdere nulla in pratica perché basti, basta vendere quegli stessi libri e hai già recuperato l'editoria a pagamento è terribilmente ingiusta anche per, ma soprattutto per l'autore pensa un po' tra l'altro all'aspetto proprio all'autore all stesso che in teoria dovrebbe cercare un, una sorta di conferma da un estraneo dovrebbe avere bisogno, come l'ho cercata io, della conferma di un estraneo per capire il valore della propria opera perché un conto è quello che io penso di quello che scrivo, è normale che io lo ritenga buono un conto è quello che pensano i miei amici e i miei parenti, è normale magari sono, sono di parte, magari hanno paura di dirmi che non gli è piaciuto, magari leggono poco ma quando un editore ti dice, eh, è buono, io ci metto i miei soldi, la mia faccia, il mio tempo lì hai una conferma, quello ha valore Mentre una pubblicazione a un pagamento non ce l'ha. Mi ha stupito Chiara perché è ferrata sull'argomento perché ha introdotto un tema che volevo vorrei io, non mi fate parlare sempre per ultimo. <ride> e e non ci è... venga più, non ci venga più, il mingo di proprio mio. Però... <ride> <ride> <ride> e e invece rafforza allora questo argomento qui perché ha introdotto il tema del digitale e anche per ricondurci questo che abbiamo fatto nome e cognomi su Filo. quello che dice Chiara è molto semplice prima, fi, prima ma prima vuol dire fino a 5-6 anni fa ancora molto forte ma diciamo fino a 10 anni fa con grande forza si stampava soltanto in offset ovvero nel sistema tradizionale all'inchiostro e i tipografi hanno appunto un punto chiamato punto di pareggio che per poter ritornare con l'investimento iniziale devono stampare almeno x copie per poter eh, recuperare i costi ovviamente un piccolo editore non può farsi carico di ogni cosa che gli viene proposta e che vada stampata e diciamo eh, gli editori onesti cercavano attraverso magari gli enti più vicini di trovare dei contributi, di creare dei premi letterari affinché eh, venisse insomma, pagata l'opera oppure una partecipazione addirittura dell'autore stesso nei limiti del possibile ma anche lì il, in concreto c'erano anche editori seri che pur chiedendo un piccolo contributo all'autore riuscivano comunque a, a far uscire il libro in, in questo modo il filo che cosa fa? Il, un libro che deve essere prodotto eh, a 20 centesimi e che potrebbe andare tranquillamente sul mercato a costi finiti da 3, euro, 4,90 euro, e 90, piazza la tua opera con prezzi di copertina assurdi rispetto alla qualità proprio fisica del libro. Spesso sono dei, degli A5, proprio eh, normali di carta, quindi un foglio A4 tagliato in due. È rilegato in brossura in questo modo quindi qualsiasi piccola copisteria lo può fare e il prezzo di copertina finale è 15 euro, 16 euro e calcolano l'investimento direttamente dell'autore sul prezzo di copertina imposto da loro lì nasce la fregatura il prezzo di copertina nella vendita del libro è importantissimo chiunque di noi eh, quando va all'interno di una libreria gioca tantissimo anche dal punto di vista psicologico il costo del libro un libro che costa di sotto delle 10 euro e se l'autore è nuovo ci investo molto più eh, eh, facilità nell'acquisto del, del, del libro se il libro costa poco ovviamente che non se il libro costa tanto quindi un giovane autore mh, viene inibito all'acquisto del libro perché costa comunque tantissimo e quello che deve essere il suo contributo viene calcolato su un prezzo sproporzionato rispetto a quello che è la qualità del libro stesso il gioco è il fatto che fa capire che questo, ecco, questo sì, ti capisco benissimo, questa possiamo poi parlare di truffa, bella e può, questa è proprio una truffa. Ed è un gruppo però grossissimo che sta prendendo molto, molto, molto piede in Italia calpestando quello che è sostanzialmente un sogno che attraversa comunque tutti quanti o comunque molte persone, soprattutto coglie molto... Sulla fascia adolescenziale, o comunque gli under 20, che è quello di pubblicare la propria prima opera, il proprio primo libro. Può anche incapparci, per l'amore di Dio, il primo libro, ma davvero, scrupoli, no, sperimentato presso la nostra libreria, eh, abbiamo avuto libri di poesia, pubblicati a 15 euro, con poesie con amore, suono e cuore, eh, ridicoli proprio. Allora però la domanda è questa: come ci regoliamo? Perché io oh, personalmente, premetto, sono dell'idea di, di Nietzsche no? di Friedrich Nietzsche, che diceva che era contro, non ricordo la massima precisa, però era contro il dilagare dei libri. Che, e, però per esempio io oh, da domani poi andrò a fare l'esperienza del, del libro di Torino, la faccio da un po' di anni, con un mio amico piccolo editore, si chiama Prospettiva Editrice, eh, Andrea Giannasi, eh, che è stato tra parentesi e pure qui ospite al, Festival, eh, sì, alla, al Caffè delle Arti. Eh, e in pratica lui per lo più le sue pubblicazioni sono un non a pagamento perché lui crede nelle, nei, nei libri che fa eh, ha dovuto bandire la poesia perché non ha più un mercato eh, riduce al minimo le opere di narrativa solo in quelle che, in cui crede di più e va di più sul, sulla saggistica sulle tesi universitarie su questo genere di libri che poi hanno sempre una fascia di attenzione abbastanza elevata e lui riesce a restare in questo mercato le cui cifre abbiamo visto poc'anzi, proprio perché, proprio in senso materiale, lui sfrutta, queste, sfrutta in senso buono queste persone e dà a loro la possibilità di, di esprimersi, nel senso, eh, Tizio vende 300 opere, l'altro eh, autore ne vende 500, l'altro autore 1000, un altro autore 100, un altro autore 200, che portano dei ricavi alla sua casa editrice. Nel complesso riescono a farlo a, a sopravvivere. Loro ovviamente non camperanno mai, cioè con le 500 opere, che già sono una, una bella tiratura in, in Italia per un, per un autore così che magari non è famoso. Mille sono già un bel traguardo. E, da loro però la possibilità di, di esprimersi, li, fa, li, li presenta nel Salone del Libro di Torino, in varie fiere a cui lui prende parte in Italia nei vari festival che lui stesso insieme a noi organizza anche e quindi c'è sempre questa, questa dualità da una parte si capisce che eh, comunque ci deve essere questo tornaconto questa, questa condizione economica imprescindibile dall'altra però ecco, si dà qualcosa e, la, tua, la tua ricetta in genere per, per, verso soprattutto molti editori che magari non hanno tutti questi scrupoli se ne fanno molti meno, magari non danno neanche un, un minimo di vetrina a, a quell'autore, quale sarebbe? Tu dici la soluzione, la filosofia. La soluzione... diciamo che gli editori migliori anche tra quelli piccoli, tanto sono, sono pochi quelli davvero bravi, onesti, che riescono a campare senza dover chiedere soldi, ma eh, il discorso credo che sia sulle persone, proprio sul carattere delle persone, se si vuole lavorare duro, i risultati si ottengono senza chiedere soldi agli autori. Se ci si sforza, si, si propone il libro, si conoscono i canali, si fa una giusta selezione delle opere. Pian piano i lettori avranno un nome di cui si fidano, eh, legheranno il nome di quell'editore alla qualità, quindi spenderanno più facilmente da quell'editore, però è un lavoro lungo di anni e di, non sono soldi. Cioè, tiri a campare, ma si spera che eh, ci sia la passione e dopo tanti anni di lavoro ottieni anche un guadagno, però la maggior parte vadano al profitto, per quello arrivano quei contratti assurdi con cifre spropositate senza neanche leggere le opere, perché vuol dire che quelle persone non stanno facendo editoria perché eh, il prodotto libro lo apprezzano, hanno la passione per la letteratura e vogliono fare un prodotto di qualità, no, quello è un business con un altro, è diventato questo, cioè gli editori eh, spuntano come funghi in Italia ormai ce ne sono migliaia di piccoli editori chiudono subito oppure eh, la maggior parte campano su questi autori che pagano quindi il, purtroppo bisogna scovare con tanta fatica io ci ho messo una vita a trovare l'editore che, che ha pubblicato i miei libri pian piano bussando tante porte finché non, non becchi quello onesto e eh, bravo che ha voglia di lavorare quindi la tua ricetta è la qualità? Sì, la qualità è la in leggera contropendenza rispetto alle dinamiche eh, mondiali attualmente in atto, però effettivamente è una bella risposta. Guarda, la qualità è paga più... eh, paga anche molto paga molto più del eh, tutto e subito. Solo che ci deve essere tanto lavoro prima e tanta pazienza. E questo c'ha solo che è passione. Perché chi non vuole solo i soldi, non gliene frega niente di avere un buon nome, un, eh, un buon prodotto sul mercato. Tanto poi cambia nome e eh, niente. Bene adesso chiara è tutta vostra chiunque voglia porre delle domande può farlo anche il suo ragazzo una... po di altre cose. Innanzitutto... edizioni del poggio alfredo cosco compagni di scuderia siete.